Edizione 2021 di Geofluid, una situazione davvero eccezionale, un numero di espositori che ricalca in buona sostanza quello dell'ultima edizione pre-Covid, sono più di 310 gli espositori presenti qui a Piacenza, un'eccellenza di questa fiera ma soprattutto le presenze che si stanno registrando e l'interesse che sta muovendo questa fiera. Presidente Bonaccini, è una dimostrazione di come questa ripresa ormai sta segnando il nostro Paese, ma in particolare la nostra regione. Sì, guardi, ricordavo prima, ciò è dovuto solo ai vaccini, eh, perché con i contagi che sono molto più alti dello scorso anno, lo stesso giorno, riusciamo però ad avere eh, sotto controllo i ricoveri, in particolare quelli gravi, perché i vaccini proteggono le persone, quindi il mio invito è a vaccinarsi, chi ancora ha dei dubbi non l'ha fatto perché è l'unico strumento che ci permette di riaprire, noi non vorremmo più chiudere nulla, le fiere diciamoci la verità, sono tra i settori più colpiti perché hanno due, due condizioni in sé, tutte e due svantaggiate dal Covid, i viaggi anche internazionali che spesso sono stati interrotti e poi l'assembramento delle persone, come diceva correttamente lei, Anch'io ho chiesto subito questa mattina, inaugurando, quanti sono gli espositori? Mi dicono addirittura quelli più o meno di epoca pre-Covid. Io questa settimana, in una settimana, ho inaugurato Cibus a Parma, Mac Rimini, Sane Cosmo Prof a Bologna, oggi Geofludi. E quindi sulla Via Emilia, quattro fiere in pochi giorni che collocano l'Emilia-Romagna, in questo momento capitale degli eventi fieristici italiani. E noi speriamo che si riparta, perché le fiere sono importanti, al punto che lei sa noi abbiamo aumentato persino la nostra presenza eh, in quota capitale come eh, diciamo nel, nel, nel, nella composizione della, del, del, del, della fiera di Piacenza perché crediamo che le fiere abbiano bisogno anche dell'investimento pubblico e non solo privato e perché noi puntiamo molto su un rilancio del Made in Italy, del Made in Emilia-Romagna, abbiamo visto i dati all'Expo l'altro giorno, sono formidabili. Presidente, mi riallaccio proprio a quello che stava dicendo, lavori nel sottosuolo, geotermia, costruzione di gallerie, bonifica ambientale, quindi anche con un occhio ovviamente alla filosofia green che ormai ci sta caratterizzando, un sistema di aziende soprattutto medio-piccole e anche artigiane della nostra regione che sono un'eccellenza proprio in questo settore, un vanto per l'Emilia Romagna. Allora io ho sempre detto il piccolo e bello ha fatto grande l'Emilia Romagna, la nostra ossatura più che sulle grandi imprese è fatta di piccole e medie imprese che hanno reso questo territorio, l'Emilia Romagna, poverissimo come era nel, dopo la guerra, eravamo tra le aree più povere del paese, ci si dimentica che fino agli anni 50, primi anni 60 si emigrava dall'Emilia Romagna, non c'era lavoro, non c'era da mangiare, siamo diventati quel che siamo diventati grazie alla, ai sacrifici dei nostri nonni, dei nostri genitori che si sono spaccati la schiena, lamentati poco e hanno creato delle aziende di straordinaria qualità, però se si rimane da soli nel piccolo, nel mondo globalizzato è uno svantaggio, quindi... Bisogna lavorare insieme, creare condizioni di aggregazione eh, e però come diceva lei, eh, essendo che la nuova sfida è quella della transizione ecologica insieme a quella digitale, Green New Deal europeo, una marea di risorse finalmente per la prima volta a disposizione, perché noi ci stiamo giocando il bene più prezioso che abbiamo, che è il pianeta Terra. E abbiamo pochi anni eh, per consegnare ai nostri figli un mondo migliore e non peggiore e da questo punto di vista... Eh, il PNRR che l'Italia dall'Europa riceverà con oltre 200 miliardi di euro nei due pilastri alla transizione ecologica, quindi per questo settore c'è una condizione, per l'Emilia Romagna una in più, noi siamo l'unica regione che ha un patto per il lavoro e per il clima che guarda il 2030 firmato con tutte le parti sociali, fanno parte anche le fiere di questo progetto e quindi io credo che per il settore che oggi, il settore oggi qui viene promosso il meglio e l'eccellenza che c'è, potrà essere una stagione di grande ripresa e rilancio. Una battuta in chiusura l'abbiamo vista a contatto con molti addetti ai lavori, con diversi operatori che hanno allestito qui a Piacenza Expo oggi. che eh, Cosa ha percepito? Qual è il livello di entusiasmo? Quello, comunque... quello che sto percependo parlando tutti i giorni con tante imprese nel nostro territorio. Da un lato la preoccupazione di questo aumento dei costi delle materie prime o del ritardo nella consegna ma dovuto a una speculazione che c'è perché è in atto un boom economico che non avevamo diciamo così, messo nel conto anche quelli come me sempre ottimisti non a questi livelli sì, guardi, i dati di ieri l'altro sulla produzione dell'export dell'Emilia Romagna danno un 6,6% nei primi sei mesi di quest'anno in più non sull'anno scorso L'anno Paneggo, addirittura sul 2019, che fu per l'Emilia Romagna l'anno record, 70 miliardi di euro di esportazioni. Siamo avanti e mi dicono gli imprenditori: mi hanno confermato qui che non è solo pare, non essere solo una congiuntura dopo la recessione, cioè un rimbalzo di ripresa, ma che siano richieste di ordini per i prossimi anni, non per i prossimi mesi. Eh, siccome il costo del lavoro non è. La base su cui competere lì è più alto che in molte parti del mondo anche per i prossimi anni e decenni, ma sulla qualità di quello che si produce e si progetta noi possiamo battere chiunque e questa mattina ne ho avuto una dimostrazione. Grazie Presidente. Grazie a voi.